Ma durante queste feste un pezzetto di carne buona ce lo vogliamo mangiare o no? Io direi di sì, tra Natale, Santo Stefano e Capodanno. Ecco, in quei giorni là, una bella bistecca, sapete di che cosa? Di ciccetta, una bella costata, guardate che marezzatura. Questo è un Black Cangus allevato per Unitalia, quindi Rezza Black Cangus. Ma che significa? È un animale che è nero, col pelo nero, e tra le sue qualità è quella che l'82% su 100 grammi di ciccia sono di proteine, e il 18% sono grassi i grassi ci stanno, però guardate questo, quando è malezzata così che se scioglie tutto sto grassetto non sapete che fa? diventa una morbidezza, una bontà poi il problema a casa qual è? ma come faccio a cuocerla bene? allora io metto prima un goccetto di olio così, che la bella, la... la, la ungo un pochettino perché a me piace che mi fa la crosticina questa è una bistecchetta, è una costata che pesa all'incirca un 1,3. e Guardate che bella, eh? Allora, padella a, a calore proprio alto, alto, alto, alto, alto Una cosa importante, dovete tirarla dal frigorifero, almeno un'oretta prima perché così, che succede? Si stilidisce, non rimane freddo il cuore, ok? Quindi, la tiriamo fuori dal frigo, un'oretta prima, così a temperatura ambiente poi scaldiamo qua bene la padella e la prima cosa che è da fare è questa qua no, così, no! Così Scaldiamo la parte dell'osso, dove sta l'osso, la base dell'osso così piano piano sarà il conduttore che che manderà il calore fino qui perché la parte più difficile da cuocere, quella proprio vicino all'osso quindi facciamo scaldare così, quanto non si può bruciare, non ci interessa vai, vai, va tranquilla! Nel frattempo, ass assaggiamo, riassaggiamo un'altra volta questo vino che trovo fantastico, biologico, buonissimo, siamo in Toscana, si chiama Colle Petruccio Stregato Montecucco Rosso di O.C.G. bontà, guardate qua, biologico, assaggiamo, ah, Anno 2015, ragazzi, sono passati quasi 5 anni nel frattempo, poi non annoiarsi no? Ricchiatevi mio Oh, la carne è la toscana, il vino rosso Così, sta, lo sa amici da sempre E questo si deve ancora un po' aprire Adesso, piano piano il calore è salito sentite quella canzone da di toto, piano piano? Adesso, vedete che sta succedendo? Il grasso, così, piano piano scende sta sudando, sudando Adesso faccio così Siete pronti? Volete sentire il rumore? Ah, bella, amore mio, quanto sei bella! Pazzerotta! Mamma mia! Allora, questi animali, i maschi, dei Black Angus, arrivano a pesare mille, mille, cento kg Le pepe intorno ai 700, sono più sferle, sono più sottili, 700-800 kg Metto, Adesso mi comincio a mettere, qua su, un po' di sale, poco Sentite, guardate il grassetto Ah ok, yeah, vai così vai, guardate Le guardate il pepe Oggi questa la facciamo una cure, eh non mettiamo nessuna roba, eh mamma mia che bella non è fumo, ma questo metterlo qua, sotto la scende, guarda, così questo è, è un profumo si fa un altro concetto, tanto oggi è staccata a Montebucco! che vino, vai! Adobbi. se volete, veniamo pure a casa vostra a trovare addobbi c'è camera cuba disponibile, fai gli addobbi di notare su misura voglio vedere un attimo, no, io ti giuro, ho una voglia da, da girarla, però devo aspettare devo aspettare, devo ballare, devo vedere, devo aspettare, devo ballare mamma mia, guarda qua spettacolare! a questo punto ci provo Vedo il vedo com'è mamma mia ragazzi è quello che volevo madonna mia qua vedete è stata meno a contatto quando c'è più a contatto con la padella, con il fondo della padella non schiacciatela io la sto soltanto sistemando, non la sto schiacciare perché so fuori a tutti quanti i succhi e se diventa asciutta questo è un capolavoro ragazzi la natura del macellaio di tutti ah. questo avete i polmoni nel frattempo che si cuoce, si rosa la parte sotto, che facciamo? Io prendo una teglia e una, una grata, andiamo qui al forno metto la teglia sotto, riempio con l'acqua, così la carne, adesso vi spiego che cosa accadrà la carne la poggerò più su sulla teglia, scola e il grasso casca nell'acqua e non fa fumo, e non sporca niente, non si attacca sulla grata perché così diventa bella colcante, non è? perché sono no delle volte capita che strometti sulla teglia la parte sotto diventa moscia, diventa bollita invece ne volevamo una cosa tutta crostecina, una bontà faccio così, spengo ahhhh! sentite bene la cottura? la finiamo così in forno, quindi il problema è che dire troppo fumo a casa quando faccio la bistecca, andare a mangiare in forza al ristorante, non c'è più! Eccolo qua, perfetto, vedete, scolerà, non diventerà la parte bollita, perché non sta a contatto della teglia intera, sta a contatto della grata, quindi scola, non fa fumo, e il grasso non si attacca sulla teglia, ok? Quanto tempo? Dieci minuti, è pronta! Perché la cottura nostra è medio sangue-sangue, ok? Pronti! Così, non dico! Ecco, questa è la cottura media, ragazzi. Eh. La metto qui dentro che non si fredda, ma nel frattempo si riposa. Così, chiusa, qua, bella. E qui dentro la cottura migliore, così piano piano rimane in temperatura. Si riposa, tutti i succhi vanno all'interno, non fuoriusciranno dopo e sarà buonissima. E nel frattempo faccio la salsetta, a me piace, poi voi fate come vi pare a voi con l'aglio, l'aglio ci sta, butto l'aglio intero, così, poi, peperoncino secco, che ho fatto seccare io, taglio così, Mario, oggi si mangia la ciccetta, eh? La salsetta piccantina, tipo mi ricorda molto la, il Kenya, piripiri ce <ride> l'avrò così e poi, se volete proprio, volete esagerare mettete un po' di, di rosmarino tagliate finemente finemente, eh? così mmm, Madonna che fame che c'ho ragazzi c'ho una fame io ma perché io sta fame? vado così, butto qui dentro zacc ah, mettiamo un altro podolietto, i nostri amici ligari, vai Siamo pronti? Si mangia? Allora, una cosa importante, non mettete la carne sulla porcellana, a meno che non l'avete messo il piatto in forno ed è caldo. Quindi vi consiglio, a tanto a casa si può fare, di usare il legno. Mamma mia, E così non si raffredda e eh, la carne subito rimane... Mamma mia, guardate che roba. Ma che è? Ma questo è un capolavoro, ragazzi. Fai un po' assaggiare, guarda che roba Guarda, è fresco, eh Io taglio, eh mm. Mm. che piace a me, medio, ecco Medio sangue, così, guardate che bello, che colore, ragazzi, guardate Così, bello. Metto un po' ah, Spettacolare, ragazzi! Che piacere. E adesso, con quel bicchiere di vino, vi auguro un buon anno, un buon tutto, pieno di successo, di salute, di tanto lavoro e di tanta bontà, sempre, a bontà sempre del mangiare. Mm.